Rispetto ai capitoli del libro, eh, oggi affrontiamo la prima parte del capitolo 15, che afferisce appunto al capitolo 6 di Giovanni. In questo capitolo troviamo per ben 5 volte, sulle 13 che sono considerate significative, la formula Ego e con la quale Gesù dice Io sono e in questa maniera ci dice appunto eh, la sua natura divina, il suo essere, il tetragramma incarnato secondo la traduzione della settanta naturalmente, con la quale questa formula afferisce alla persona del Curios. Non solo dunque Gesù afferma la propria divinità dicendo di sé ego e mi, ma anche la sua eterna presenza, cioè l'essere eterno, quindi lui è l'eterno incarnato. È importante eh, avere questi punti di riferimento per capire meglio la narrazione di Giovanni in merito prima alla, alla vicenda della moltiplicazione dei panni e dei pesci e poi alla vicenda eh, nella quale Gesù camminò sul lago di, di Tiberiade, sulle acque del lago di Tiberiade. Siamo quindi al capitolo 6 di Giovanni e consideriamo i versetti dal 16 al 25. Giovanni offre particolari interessanti che ci fanno capire da un lato lo stupore degli astanti, lo stupore delle persone che vissero quei momenti e dall'altro la, eh, la divinità e eh, la eh, diciamo, presenza extratemporale del Signore in questi eh, momenti. Giovanni ci offre una descrizione esatta, prima di tutto, della che, delle traiettorie dire, che compiono le barche negli spostamenti che fanno. Quindi i dati Beriade si spostarono sulla riva opposta del mare, insomma del lago, che approssimativamente con le cartine odierne possiamo individuare nella zona di Engev. Qui avvenne l'episodio dei panni dei pesci e venuta la sera, sempre stando al Vangelo di Giovanni, eh, venuta la sera, dice, il Signore salì eh, solo su un monte, mentre i discepoli scesero al mare, salirono su una barca e si diressero al lato opposto, all'altra sponda del lago, in direzione questa volta di Cafarnao. È importante tenere in considerazione questi particolari per avere un'idea precisa di ciò che ci vuole dire Giovanni, perché ci dice letteralmente... Era ormai buio e non ancora Gesù era venuto presso di loro e il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 25-30 stadi che corrispondono all'incirca 6 km, videro Gesù passeggiante sul mare ed essente o diveniente vicino alla barca ed ebbero paura. Ci fermiamo anche qui un'altra volta. La distanza che avevano già percorso Remando ci deve far capire con quale stupore i discepoli videro Gesù così distante dalla riva che, come dice il Vangelo, era passeggiante sul mare. Quindi sono coordinate spaziali che ci aiutano a capire che era veramente al centro del lago e nel bel mezzo di una tempesta. In quel momento di grande spavento il tetragramma incarnato pronuncia il proprio nome e dice «Io sono, non abbiate paura». E se prendiamo la traduzione della, della CEI del 74, dice «Allora vollero prendere, prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti». Ora, non è eh, esattamente... Ehm, così, però ci fa capire che ci sono alcuni eh, particolari importanti. Allora, il primo termine su cui ci fermiamo è eutheos, che significa propriamente immediatamente, cioè in modo non mediato. Quindi immediatamente, senza mediazione, istantaneamente potremmo dire, la barca si trovò diciamo così, non toccò, si trovò sulla riva del lago su cui erano diretti. Questa immediatezza ci deve far riflettere sul fatto che nel momento in cui Gesù proclama il suo nome, io sono, il tempo e lo spazio si contraggono e accade, e genito, che si trovarono in un punto geografico nettamente distante rispetto a dove si trovavano precedentemente. Questo è possibile solo se noi ammettiamo che Gesù sia il Curiosus, del cielo, della terra, del tempo e dello spazio e che alla sua presenza anche la creazione intesa in queste coordinate spazi-temporali si contrae, si modifica tutte le leggi quindi che regolano e che governano il tempo e dello spazio in quel momento possono essere modificate il tempo e lo spazio si possono contrarre L'altro termine su cui poniamo attenzione è il verbo ipago, che viene qui utilizzato per indicare proprio l'andare della barca eh, verso la riva. E significa, questo verbo ha diverse accezioni, condurre fuori, sottrarre, menare via. E viene utilizzato sempre da Giovanni nel capitolo 16 al versetto 10, quando Gesù dirà eh, «vado al Padre». Quindi questo andare naturalmente non afferisce semplicemente ad uno spostamento fisico spaziale, ma a qualcosa di molto più ampio, di molto più profondo, che supera nettamente quindi le categorie spaziali per come le possiamo comprendere. Abbiamo inoltre alcune ragioni per pensare che la barca su cui erano i discepoli nel momento in cui Gesù proclama il suo nome, e percorre uno spazio fisico in maniera non fisica, potremmo dire, ma atemporale e aspaziale, che la fa ritrovare immediatamente, abbiamo detto, euteos, sul luogo di destinazione. Sottolineiamo, inoltre, che il testo greco non dice che Gesù salì sulla barca, quindi il fatto dovette essere Estremamente stupefacente al solo proclamare, al solo pronunziare il proprio nome, Gesù eh, permette alla barca di trovarsi immediatamente alla riva a cui era destinata. E questo stupore eh, viene riportato anche dal, dal testo laddove si dice: il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca ma soltanto i suoi discepoli erano partiti e più avanti dice quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli salì sulle barchette e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù Trovatolo di là dal mare gli dissero Rabbi quando o oh, a che ora sei venuto qua? E quindi tutto ciò ci porta a considerare evidentemente la fatica anche di immaginazione che ebbero a fare le persone che avevano assistito alla moltiplicazione dei panni dei pesci il giorno prima ritrovandosi Gesù dall'altra parte e sapendo che non era salito su, eh, sulla barca. Quindi eh, possiamo dire che nel momento in cui eh, la Signoria di Gesù contrasse lo spazio e il tempo in un kairos, eh, la dimensione spazio-temporale venne assunta alla eh, dimensione dell'eternità. Ci fermiamo qui per oggi e la prossima volta proseguiamo sempre con il capitolo 6 di Giovanni e affrontiamo il, te il tema del pane eh, disceso dal cielo. Vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al canale e di far girare i nostri video. Ciao!